Grazie Presidente, per confermare il voto contrario eh, del Movimento 5 Stelle volevo solo precisare che questa proposta eh, aveva inizialmente ed ha il parere negativo del Dipartimento Patrimonio. Per capire se era possibile superare questo parere negativo che vedeva nell'utilizzo a fini istituzionali di quell'immobile abbiamo fatto commissioni congiunte con sopralluogo. Diciamo un, un primo sopralluogo, un'analisi eh, dell'immobile successiva per tema, dopodiché eh, è eh, uscita fuori la proposta da parte degli uffici di un utilizzo istituzionale ben più preciso, cioè eh, proprio al fine di eh, ospitare gruppi e eh, commissioni. A questo punto, visto che questo lavoro è un work in progress che stanno a cui sta eh, lavorando il Dipartimento eh, Patrimonio e ne abbiamo avuto contezza a gennaio e poi continueremo a seguire questo tema, è chiaro che arrivare adesso a ehm, destinare in maniera, eh, a, diciamo, a usi alternativi quell'immobile che da utilizzo proprio a fini istituzionali addirittura è stato attenzionato per poter diventare un'alternativa a via del Tritone. Eh, non ci permette questo percorso fino a che non sarà terminato di destinare a questo immobile un utilizzo appunto diverso da quello per cui attualmente è all'analisi da parte degli uffici, quindi questo per chiarire come mai in questo momento non è cioè, il Movimento 5 Stelle voterà in maniera contraria rispetto a eh, questa proposta.